E adesso l'onore di presentarlo, Ferdinando Imposinato. Buonasera a tutti, grazie per essere presenti così numerosi e cosa che mi mette anche in una certa ansia e una certa preoccupazione perché temo di non essere all'altezza delle aspettative. Però le cose che sono state dette prima dai relatori che mi hanno preceduto mi eh, agevolano nella eh, esposizione breve dei fatti che riguardano questa riforma ripugnante, pericolosissima, una riforma che è molto peggio di quanto non si possa immaginare, di quanto non abbiano detto appunto i relatori che mi hanno preceduto perché nasconde dietro di sé qualcosa di eh, non facilmente spiegabile. Anzitutto noi non sappiamo chi ha fatto questa riforma, nel senso che non conosciamo l'autore materiale del testo della riforma. Abbiamo chiesto più volte al Presidente del Consiglio e alla Ministra Boschi di farci conoscere chi ha redatto materialmente questo testo. E non abbiamo avuto nessuna risposta. E alla fine mi pare che il presidente del Consiglio ha parlato della mano di Giorgio Napolitano, il quale certamente non è l'autore di questa riforma, lo conosco molto bene, non era in grado di fare una riforma così diabolica. Che io la definisco proprio diabolica. Ma Vorrei dire che questa riforma è stata fatta per volontà del governo mentre non poteva essere fatta dal governo e lo dicono i lavori preparatori della Costituzione. Lo, dice, lo dicono tre personaggi importanti che sono Piero Calamandrei, Alcide De Gasperi e eh, Umberto Terracini. Vice Calamandrei a proposito della della Costituzione Repubblicana del 1947, nella preparazione della Costituzione il governo non ha alcuna ingerenza. Il governo può esercitare per delega il potere legislativo ordinario, ma nel campo del potere costituente, qual è quello di cui ci occupiamo, non può avere alcuna iniziativa neanche preparatoria quando l'assemblea, attenzione, discuterà pubblicamente la nuova Costituzione, i banchi del governo dovranno essere vuoti. Estraneo del pari deve rimanere il governo alla formazione del progetto. Se si affida al governo a una commissione di tecnici non facenti parte dell'assemblea della preparazione del piano, la sovranità popolare viene meno male. E questa, questa affermazione è molto importante, perché in questo caso noi abbiamo avuto il contrario, l'esatto contrario, cioè il governo ha preparato la riforma, il governo l'ha imposta con prepotenza alla Camera e al Senato, il governo non ha consentito alle opposizioni di inserire nessun emendamento. Tra l'altro c'era stato un emendamento che era diretto a ridurre il numero dei deputati così come era stato ridotto il numero dei senatori, ma questo emendamento non è stato proprio discusso perché di fatto è stata posta la fiducia su questa legge di riforma costituzionale in contrasto con l'articolo 72 della Costituzione che dice che per quanto riguarda le leggi di revisione costituzionale e le leggi eh, di, eh, elettorali, non si possono eh, usare procedimenti diversi dal procedimento normale. La stessa cosa è stata fatta per l'Italicum che rappresenta uno degli strumenti con cui viene fatta violenza alla nostra democrazia perché? perché vengono ripetuti gli stessi vizi, le stesse anomalie, gli stessi difetti del Porcello, cioè le pluricandidature le liste bloccate e un enorme premio di maggioranza, esattamente quelle anomalie che portarono all'annullamento della legge Porcellum. E la Corte Costituzionale ebbe a dire che una volta annullato il Porcellum, la Camera poteva fare solo una legge elettorale costituzionalmente necessaria e gestire l'ordinaria amministrazione perché, infatti, la Corte Costituzionale ricorda l'articolo 61 della Costituzione, cioè non poteva fare una riforma di tale straordinaria portata quale quella che risulta dai relatori che mi hanno preceduto, una riforma sconvolgente che attribuisce enormi poteri al presidente del consiglio in che modo prima di tutto attraverso la legge elettorale che consente di mettere il nome del premio su, sulle, sulle 11 candidature perché ci possono essere 11 candidature contemporaneamente in secondo luogo, in secondo luogo perché gli organi di garanzia che sono appunto il Consiglio Superiore della Magistratura, la Corte Costituzionale e lo stesso Presidente della Repubblica vengono depotenziati e perché? Perché i membri laici del Consiglio Superiore della Magistratura sono eletti dalla Camera dei Deputati e dal Senato in Senata Conciunta, ma con il predominio da parte del Presidente del Consiglio, che non dimentichiamolo, è anche segretario del partito, cosa che non si è verificata neppure nei regimi stalinisti: con la unione della figura del Presidente del Consiglio, del capo del governo e del segretario del partito. Quindi, che cosa è stata? Un'operazione veramente straordinaria perché. A parte che è stato tolto ai cittadini il diritto di voto, che è cosa che va in contrasto con l'articolo 1 della Costituzione che prevede che la sovranità appartiene al popolo e la sovranità si esercita con il diritto di voto, che è il principale diritto politico del cittadino. A parte questo, appunto, il Presidente del Consiglio ha la possibilità di influire direttamente sulla scelta dei membri laici e che a lui abbia questa intenzione, si capisce pure dalle leggi che ha fatto fino a questo momento perché ultimamente non so se qualcuno di voi ha, ricorda che egli ha fatto una legge che tende a prorogare i vertici del corte di Cassazione, della corte dei Conti e del Consiglio di Stato. Attenzione, il Consiglio di Stato già ha un Presidente che è stato scelto illegittimamente dal Presidente del Consiglio il quale ha chiesto, anziché come di solito di avere i primi tre in graduatoria, ha chiesto i primi cinque. Perché? Lo chiedo a voi. Perché ha chiesto i il... primi? Perché lui il quinto che era in graduatoria era di suo gradimento. E attenzione, il Consiglio di Stato si occupa del trasferimento dei magistrati ordinari, della nomina dei Presidenti del Tribunale, della nomina dei Procuratori della Repubblica. Quindi il Consiglio di Stato ha un potere enorme. E che cosa ha fatto il Presidente del Consiglio di Stato appena arrivato là? Ha tolto dalla sezione che si occupava dei trasferimenti, dei ricorsi dei magistrati da quella sezione è ammesso un altro magistrato e c'era anche in corso il ricorso da parte di Nino Di Matteo che aveva chiesto e non ottenuto di essere nominato procuratore della Repubblica di Caltanissetta dove si trattano i processi di strage. Quindi, come voi vedete, questa legge incostituzionale che ha, fatto il che ha fatto il Presidente del Consiglio con violenza va in contrasto con quell'altra legge che lui aveva fatto, che era quella di ridurre l'età pensionabile dei magistrati. Quindi fa le leggi ad persona peggio di Berlusconi, il quale ha fatto una riforma che è meno peggio di questa. Perché? aveva ridotto il numero dei senatori e il numero dei deputati nella stessa misura, non solo, ma aveva lasciato ai cittadini la possibilità di eleggere i senatori della Repubblica. Cosa che invece non accade in questo caso e cosa che fa ricordare ancora una volta Calvandrei il quale ha detto che l'avvento del fascismo eh, si tradusse anche nella scelta dei senatori da parte del governo una cosa impressionante analogie che veramente spaventano, ma non è solo questo che io devo mettere in evidenza evitando di ripetere tutta la vita mia degli articoli sterminati che sono stati eh, scritti e male scritti anche in pessimo italiano da, da parte di questi riformatori la questione da mettere in evidenza, è che il Presidente del Consiglio ha cercato di giustificare questa riforma dicendo che serviva per la governabilità e che serviva per farci risparmiare. Ora la governabilità significa che questo governo aveva tentato in tutti i modi di fare delle leggi a favore dei cittadini, a favore degli operai, a favore dei professori, a favore dei meno avvienti e che l'opposizione aveva ostacolato la sua opera riformatrice. E non è vero, è vero esattamente il contrario, perché questo governo ha fatto leggi infame, ha fatto la legge Jobs Act contro i lavoratori per consentire il licenziamento dei lavoratori che non può essere delegato non dal magistrato ordinario perché il eh, lavoratore che vince la causa non può essere riammesso se il datore di lavoro non lo riammette, non solo. Ma hanno fatto anche la legge sulla buona scuola, altro orrore, altra schifezza di legge perché si tratta di una legge che eh, umilia i professori tanto al dirigente scolastico il potere di scegliere direttamente quale professore deve essere portato in un certo ufficio Applausi e senza che il, il professore abbia fatto nulla di male, quindi mm. un potere enorme che viene dato al, docente, al dirigente scolastico, non solo, ma quello che è grave è che gli stipendi dei cioè, docenti sono stati mantenuti a un, livello, a un livello umiliante, cioè ogni anno il, un docente che insegna da 30 anni prende 29.000 euro all'anno, mentre al Senato e alla Camera la cassa, come ha accertato fra caro e come risulta dalla legge di bilancio, eh, sono aumentati a dismisura gli stipendi del commesso che guadagna 6-7 mila euro al, al mese, degli impiegati del gruppo C che li guadagnano 160 mila euro all'anno e dei funzionari, al punto che uno dei funzionari del Senato talmente disgustato dell'aumento sproporzionato, prevista per lui e per tanti altri suoi colleghi, ha fatto... Una protesta e ha scritto un articolo che fa parte di un libro che riguarda l'autodichilia. Questo per rispondere alla pretesa eh, volontà da parte del riformatore di ridurre i costi della politica, cioè ridurre il Senato da 315 a 100 con un risparmio di 58 milioni è nulla rispetto agli sperperi. Che sono consentiti dalla che sarebbe la possibilità per Camera e Senato di aumentare gli stipendi, non solo di senatori e deputati a dismisura, ma anche dei funzionari della Camera del Senato, e anche di affittare gli edifici, cosa che accade da anni, per miliardi, di fare appalti per miliardi senza che noi abbiamo la possibilità di verificare i progetti che fanno qui, caro fraccato. Non c'è possibilità di controllare questi progetti. E io, io ho trovato la promessa di chi? Del beneficiario di questi affitti d'oro, Scartellini, il quale ha detto ma voi che mi pagate eh, 300 milioni all'anno per questi edifici, complessivamente sono 900 milioni rispetto ai 58 milioni, 58. Questo ha detto, io ce l'ho qui, se lo volete ve lo lascio, ha detto con i soldi che mi danno per gli affitti, voi potreste acquistare 4 5 appartamenti edifici senza pagare questa somma enorme a me, che però lui non ha detto, Scarpetil, ma lo dico io, una parte della somma che lui riceve come affitti d'oro la restituisce come corruzione ai partiti che si sono prestati a questa operazione alla quale io devo dire non si è prestato il Movimento 5 Stelle. Perché l'emendamento che ha portato a questa quest operazione è stato approvato da tutti i partiti eccezionale eccezione del MoVimento 5 Stelle. Questo risulta pacificamente. E questo è un fatto importante perché vanifica la tesi secondo la quale il, la riforma porta al risparmio di non so quali somme per la riduzione del numero dei senatori quando poi lo stesso Presidente del Consiglio non ha accolto l'emendamento che prevedeva una pari riduzione, una corrispondente riduzione del numero dei, dei deputati. Ma ciò che mi inquieta di più di questa riforma è sapere chi l'ha fatta. Non ci sono riuscito, ho fatto indagini, Ed è una mania che io so da sempre di sapere chi ha fatto questa riforma. E c'è una relazione qua, misteriosa, senza firma. Però poi alla fine credo di aver capito, questa riforma è stata fatta, da alcuni poteri esterni al Parlamento. G.P. Morgan, che è colui che ha, ha avuto la possibilità di affermare nel 2013 che occorre modificare le costituzioni dei paesi del sud Europa perché sono troppo socialiste e perché queste costituzioni impediscono la governabilità in realtà non impediscono la governabilità, non impediscono la gestione di questi parlamenti da parte dei poteri esterni, da parte degli Stati Uniti, da parte di questo governo mondiale invisibile che esiste e che da anni controlla la nostra Repubblica. Io ho scritto nel libro La Repubblica delle Stragi Impunite e sono andato a fare una conferenza, scusatemi, non è elegante, ma lo devo dire, 15 giorni fa all'Università Union eh, di New York per parlare della strategia della pensione mondiale. E nella nostra Repubblica ancora si muovono personaggi pericolosi come un certo Michael Lin, neoconservatore americano già consulente di George Bush, colui il quale ha costruito il falso dossier che ha portato alla guerra l'Iraq, all che ha portato ai disastri economici e anche umanitari, perché un milione di morti, cose che non dico io, cose che hanno ammesso Bush e Blair, Bush nel 2008, ha detto ci siamo sbagliati perché siamo stati ingannati dai servizi segreti e... Blair nel 2015 ha detto la stessa cosa affermando che lo Stato islamico è nato per, per la guerra ingiusta che è stata fatta contro l'Iraq. Adesso tendono a fare la guerra all'Iran. E voi sapete che questo Michael Negladim, che io conosco dal 1978 perché è stato consulente di Cossiga durante il sequestro Moro, e ha chiesto una 1% di 300 perché lui è sostenitore insieme a Kissinger della morte di Bohr e era sostenitore della necessità di evitare un governo delle larghe intese che dava fastidio a questo governo mondiale invisibile di cui io sono venuto a conoscenza grazie a un documento che ho trovato allegato alle requisitorie di Alessandrini del 1969 in cui si parla concretamente di, di questo governo chi lo gestisce il tipo Bilderberg la CIA e purtroppo anche il Vaticano è una cosa che mi ha molto colpito e ci sono dieci pagine che parlano questo, questo documento era, continuo, era conservato da un capo di ordine nuovo in una cassetta di sicurezza e viene trovata dal giudice Giancarlo Stissi, ma all'epoca nessuno poteva credere alla verità delle cose che stavano scritto lì dentro. E pensavo, e eh, chi è che sa che in questa, in questa riforma c'è anche la modifica dell'articolo 78 della Costituzione? E che dice? Parla della dichiarazione di guerra. E come state riformando questo articolo? Nel senso di prevedere la possibilità che la dichiarazione di guerra non si che essere fatta dal Senato e Camera congiuntamente può essere fatta solo dalla Camera. E ma voi andate a preoccupare con della dichiarazione di guerra, di cui nessuno parla. Ma questa è una firma rispetto a questa riforma che certamente non è opera dei parlamentari e dei e degli esperti italiani perché hanno negato tutti di aver partecipato a questa riforma. Ed è questo un fatto molto preoccupante perché questa riforma è stata fatta in modo tale che il Presidente del Consiglio possa ricevere enormi poteri e che possa essere governato dall'esterno. Pensate che a proposito della estraneità del governo alla riforma e alla nascita della Costituzione. Ci sono due episodi che sono molto belli. Uno riguarda il Cile De Gasperi, il quale, quando ha dovuto parlare di un solo articolo della Costituzione, perché non c'è tra i riformatori il nome di Cile De Gasperi, ha lasciato il banco del governo e è stato sul banco del, dei parlamentari e ha parlato dell'articolo 7 della Costituzione sui rapporti tra Stato e Chiesa. Ha detto io non parlo come capo del governo, era eh, capo del governo. Parlo come parlamentare e un altro dei grandi autori della Costituzione, che è Umberto De Racini, presidente dell'Assemblea Costituente, disse che il governo deve stare sotto il controllo del Parlamento, è cosa che si è capovolto. Per non dire che come voi vedete, come voi ogni giorno potete constatare, il presidente del Consiglio ha monopolizzato gli organi di informazione e in particolare le televisioni pubbliche. E una sola volta sono riuscita a inserirmi in un di questo dibattito ed è stato però davanti alla Sette, non davanti. E lì mi hanno fatto dire per un minuto una cosa, che cosa? Che i quesiti preferentati sono tuffaldini. Allora si è ribellato il direttore dell'Università, ha detto ma come? Il Parlamento tuffaldini? Sì, è un Parlamento in Egittimo, e Te lo spiego, se mi... non mi hanno dato tempo di spiegare, hanno chiuso la sessione, però lo faccio adesso. <ride> faccio adesso, <ride> Vediamo questa questione dei quesiti che è importante, perché questa questione dei quesiti porta inevitabilmente le persone in buona fede a credere che si tratta di una riforma conveniente, cosa che non è. Perché la prima, il primo quesito è questo, disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario. Che significa una cosa misteriosa. Significa che, leggendo io, senza leggerle tutti perché nessuno sa so leggere gli articoli, significa che sono rimasti tante e senate così com'erano e che ci sono delle disposizioni che prevedono un diverso funzionamento. C'è una distribuzione diversa delle materie, cosa che non è vero. Non si dice che i cittadini non avranno il diritto di votare il senatore, che è una cosa fondamentale. Ma i senatori vengono scelti dal presidente del consiglio, che anche segretario del partito. Secondo, riduzione del numero dei parlamentari. E non è vero. I parlamentari sono deputati e senatori. Voi dovete scrivere riduzione del numero dei senatori, mentre sono rimasti immutati i deputati, cosa per cui appunto il Presidente della Corte Costituzionale Unita ha fatto ricorso al TAR, secondo me con poche speranze. Il terzo contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni Cosa che è falsa perché loro, in, introducendo nella riforma costituzionale l'articolo 40 che nessuno legge, con una piccola clausola che è stata opera di questo ingegno dell'imbroglio che si chiama Sposetti, hanno la possibilità, come hanno fatto fino a questo momento, di aumentare gli stipendi di, di, di deputati, non solo di deputati, ma di funzionari della Camera del Senato, senza alcun controllo. Quindi questa storia della riduzione dei costi è ben esattamente il contrario, perché noi avremo un senato che costerà di più rispetto a quello che costava un tempo, con la grande che i senatori godranno dell'immunità. Lugale, secondo me, ha lasciato questi centri perché ha fatto il padre e il e ha ritenuto che molti di questi signori dovessero essere sal salvati attraverso l'immunità che secondo l'articolo 68 della Costituzione doveva essere garantita solo per gli atti e, e per i comportamenti fatti nell'esercizio delle funzioni. Cioè una persona in insulta, un altro parlamentare dice una, una parola offensiva, oltragiosa e non viene perseguita. Questo è giusto ma che tu possa prevedere l'immunità anche per la corruzione per altri delitti che sono gravissimi come può accadere e accadrà noi significa che ci troveremo di fronte a una marea di delinquenti che, sono, che vanno nel senato, che già sono presenti nel senato perché attenzione, quando si fanno le elezioni i senatori non devono essere lei, quindi già stanno là questo non mando, questo nessuno l'ha considerato, il Senato già è formato. È. è formato e i senatori verranno scelti dal Presidente del Consiglio. E allora, cari amici, questa riforma è molto pericolosa, molto pericolosa. Ed è, secondo me, la fine della democrazia, della libertà e dell'eguaglianza dei diritti sociali. Invece di fare gli articoli di attuazione dell'articolo 3, invece di fare le leggi di attuazione dell'articolo 3, che dice che è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e la piena partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale dello Stato, hanno fatto delle leggi che tendevano ad arricchire di più i ricchi e a far diventare più poveri quelli che erano i centri medi e bassi della nostra società. Credo che tutte le leggi che sono state fatte vanno in questa direzione. Quindi noi dovremmo dare a questo signore, a questo governo che, attenzione, ha dei problemi con la giustizia perché Ma non lo possiamo dimenticare io ormai lo, lo vado dicendo dappertutto. Ma c'è stata la Ministra Boschi e c'è il papà che è indagato che è il panico rotto, Hanno fatto la legge salva banche anziché fare la legge salva risparmiatori come è prevista nell'articolo 47 della Costituzione che dice la Repubblica tutela i risparmi. Invece che le, le banche che hanno fatto? si sono impossessate dei soldi di questi poveri disgraziati e loro hanno praticamente fatto leggi soltanto a favore dei banchieri come la legge in Italia, 7 miliardi e mezzo quindi è uno questo è uno che poi abbiamo Avertini condannato in primo grado per corruzione eh, e questo è un altro riformatore poi abbiamo il cognato del Presidente del Consiglio pure lui indagato per riciclaggio mi sono informato, indagato, sappiamo bene che fino a quando non è condannato non si può ritenere colpe, però questo è un dato di fatto. Dico, vuoi vedere che questi hanno come problema quello di salvare i propri congiunti? Eh, ma io penso che questa è una rilasciazione che non ci dobbiamo prendere. Perché? Perché? Dice Aristotele, il più grande filosofo della politica, dice che per fare un buon politico occorrono tre requisiti. Prima di tutto enorme capacità dei poteri, nei doveri della carica. Capacità che questi non hanno, perché non hanno fatto? Allora che uno fa la riforma e non dice che sono stati io. Quelli che hanno fatto la riforma erano orgogliosi di dire. Secondo, conoscenza della Costituzione democratica, perché 450 anni prima di Cristo Aristotele, Erodoto ed altri avevano già conosciuto la Costituzione democratica. E poi giustizie per tutti. C'erano queste giustizie per tutti? No. E allora, cari amici, lasciamo stare tutti gli articoli che lei... Pensiamo che oltre alle cose che bene ha spiegato il professore De Gasperi, c'è una clausola di supremazia, a parte che quella di Sardegna, che prevede che il Presidente del Consiglio in qualsiasi momento può votare i poteri legislativi della Regione in caso che lo richieda l'esigenza di unità economica e giuridica. E chi è che lo stabilisce? Lui. E nessuno vuol dire. Niente. Voi conto, questa clausola, attenzione, era già stata inserita nell'altra riforma e ne parlavano malissimo Elia, in lo stesso Andreotti, Vassalli. Hanno detto: questo porta a, una, a uno sfacelo, cioè alla eliminazione del potere di legiferare da parte delle regioni e quindi la possibilità del potere di intervenire da parte del Presidente del Consiglio. In qualsiasi materia, esaurando, vanificando, umiliando le regioni, cosa che non è possibile consentire a chi vuole fare il ponte sullo stretto di Messina, vuole fare le grandi opere che vanno contro il principio dell'autorità sociale articolo 41 della Costituzione. l'iniziativa privata è libera ma non può essere svolta in contrasto con l'utilità sociale. E allora io vorrei concludere con queste parole che mi La Costituzione non è il marito elenco di articoli senza nome, è il testamento spirituale di centomila morti. Ogni, dietro Ogni articolo della Costituzione ci sono giovani giovani come voi caduti caduti combattendo giovani che hanno dato la vita perché le parole giustizia e libertà venissero scritte su questa carta e se qualcuno vi chiede dove è nata la Costituzione andate sulle montagne dove sono stati assassinati i partigiani andate nelle campagne dove sono stati impiccati, andate nelle carceri dove sono stati torturati lavoro è morto l'italiano per riscattare la dignità del popolo italiano andate lì col pensiero giovani perché lì è nata la nostra Costituzione grazie